Ciao ragazzi, buona giornata, come vedete con il mio fianco, oggi testiamo l'aspiratore solidi e liquidi della Parkside, attrezzo che mi è stato consigliato, io non ci avevo proprio pensato a questo bidone aspiratutto, ne stavo cercando uno professionale, quelli professionali però costano parecchio e un mio amico che tra l'altro lo sta utilizzando per lavoro, mi ha consigliato questo, mi ha detto che ha un buon motore, il i materiali sono buoni, visto che il bidone è completamente in metallo, ma comunque anche il restante che è costruito in plastica si vede che è di buona fattura. Il motore come vi dicevo è abbastanza performante, 1500. 500 watt, sopporta attrezzatura fino a 2200 watt vi dico sopporta perché ha una presa che è questa dove si possono collegare gli attrezzi da lavoro cosa succede? Quando accendiamo l'attrezzo si accende anche eh, l'aspiratore quindi aspira i truccioli per dire se attacchiamo sotto una macchina del legno. Quando spegniamo eh, l'attrezzo si, si dice, si spegne anche il guidone. Eh, supporta attrezzi fino a 2200 watt, 2200 watt sono tanti, pensate che il banco Sega che ho io da Parkside è 2000 watt, i banchi Sega sono gli attrezzi tra gli attrezzi che consumano di più eh, corrente, tra l'altro è anche eh, l'attrezzo con cui lo testeremo eh, più tardi. E, niente, altre caratteristiche sono eh, il pulsante che ha qua per la pulizia dei filtri, dietro ha un'altra un uscita dove si collega il tubo d'aspirazione che serve per soffiare, quindi va bene anche come soffiatore se dobbiamo eh, spostare che ne so, della cenere o asciugare un pavimento. Il tubo è molto lungo, è 3 metri e anche la presa della corrente è lunga 6 metri. Questo a me interessa tantissimo perché... Non me lo voglio trascinare in giro quando lo, lo devo utilizzare, quindi è eh, tubo lungo e prolunga lunga sono molto comodi. Niente ora cosa facciamo? Eh, lo monto e poi lo vediamo e poi lo testiamo. Come vedete, questo è la spilapolvere montato. Il corpo, come vi dicevo, è in metallo, possiede 5 ruote. Su ogni ruota è possibile, come vedete, agganciare un accessorio. Eh, pensate che ha così tanti accessori che non sono riuscito a collegarli tutti questa è la valvola dell'acqua come vedete qua dove si collega la valvola dell'acqua se apriamo chiaramente usciranno i liquidi qui si collega il tubo d'aspirazione se invece vogliamo fare l'effetto contrario quindi soffiare si collega da qua in alto qua, qui dove si collega la presa come vedete ha una presa a che è scritto 2200 watt quindi eh, come si chiama? è il massimo dell'attrezzo che si può supportare da qui riusciamo a dosare quanta energia dare al, all'aspirapolvere Poi in alto abbiamo questo pulsante che serve su uno funziona come aspirapolvere normale se andiamo invece a premere dove c'è disegnato il, il trapano chiaramente funzionerà la presa qua davanti questo è il pulsante per la pulizia del filtro guardate il tubo che bello, mi è, mi è piaciuto veramente tanto Così è corto, tiriamo la leva, spingiamo questa leva e come vedete funziona a scatti, possiamo eh, decidere eh, quanto allungare. Qui abbiamo una riduzione per collegare gli attrezzi che non sono della linea Parkside, ho già collegato il tubo prima per provarlo sul, sulla mia eh, fresatrice e si attacca perfettamente, ma chiaramente se abbiamo un'altra marca, un attrezzo di un'altra marca, ci servirà eh, questo accessorio. Il tubo, come vi dicevo, è lungo 3 metri, in più c'è anche questa prolunga, come vedete è molto piccola, molto fine, serve sicuramente se dobbiamo andare eh, in punti eh, diciamo un po' più delicati. Infine troviamo questa borsetta, in questa borsetta ci sono altri due accessori, questa è una calzetta che va collegata sopra al motore quando vogliamo aspirare i liquidi, si vede che serve come protezione, in più abbiamo già al suo interno un sacchetto, questo è il sacchetto che si mette dentro nel tubo per, per aspirare. Questi sacchetti li trovate tranquillamente su Amazon perché sono andato a cercarli io, ho scritto sacchetti Parkside e sono venuti fuori proprio questi. Niente, Ora collego la calzetta al motore e poi lo testiamo con l'acqua. Come vedete la bacinella è piena d'acqua. Colleghiamo la presa del bidone alla corrente e la presa del banco sega all'asciugo del bidone. Come vedete il bidone si spegne qualche secondo dopo. Siamo giunti al termine della recensione, spero che vi sia piaciuta, in settimana già devo mettere sotto stress questo aspiratore, se vi interessa sapere come è andata, visto che devo costruire 12 falsi telai, quindi dovrò utilizzarlo per un'oretta continua, chiedetemelo pure qui sotto, sarò lieto di rispondervi. In settimana andrò a comprare un attrezzo che mi interessava da tempo, quando era andato la Lidl, erano già finiti l'ultima volta, che è l'attrezzo per pulire i vetri a batteria, se vi interessa questo video iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto o attivate la campanella, così quando farò il video vi arriverà una notifica. Buona giornata.